Salve a tutti e benvenuti in un altro episodio di iSER Allora, se vi ricordate nel video precedente Ho parlato del verbo have Nella fattispecie have got In quel video non vi ho detto un'altra cosa Che il verbo have got può significare ben altro Nella fattispecie può significare dovere Cioè può significare dovere Non vi convinco, vero? Prima di tutto, sapevate che esistono 5 modi in inglese Che conosco io per dire dovere e sto escludendo should, perché should è, diciamo, il condizionale. Iniziamo a dire come si esprime il dovere in inglese. Sicuramente, dalle scuole, vi ricordate che c'è il verbo must. I must do that. Poi, si può utilizzare il verbo avere, seguito da true, per dire devo fare qualcosa. Prima di fare un esempio, bisogna ricordare che quando il verbo avere viene utilizzato per esprimere possessione, quindi è seguito da tu, non si pronuncia più have, ma si pronuncia have. Non so, cambia la pronuncia, diventa una sorta di F. Quindi, se devo dire devo lavorare, posso dire I have to work. Però, si può utilizzare anche il verbo get per esprimere il dover fare qualcosa, sempre eseguito da tu. Tuttavia, get deve essere al passato. Quindi, se devo dire devo lavorare, posso dire I got to work. Adesso l'avete visto dove sto arrivando, vero? Perché possiamo unire have e got insieme per esprimere ancora un dover fare qualcosa. Se devo sempre dire devo lavorare, posso dire I've got work. Quindi ecco perché ancora una volta have got torna utile perché possiamo esprimere anche il senso di dovere. Se vi siete fatti bene i conti vi sarete accorti che sono quattro. Qual è la quinta? è il verbo ought to per esprimere dovere ought è a metà strada tra should e must è un condizionale però siccome gli inglesi come ben si sa sono particolarmente gentili non ti dicono you must do that ma ti dicono eh, you should or maybe you ought to do that fra questi cinque verbi l'unico che non va seguito da to è il verbo must il verbo must, nella mia vita, l'avrò sentito utilizzare, ve lo giuro, tre volte. Perché si viene utilizzato quando si vuole esprimere un dovere e la cosa deve essere fatta necessariamente. Tipo, you must follow the rules. Perché se tu violi le regole, potrai essere buttato fuori dal lavoro, ti possono arrestare. You must follow the procedure, devi seguire le procedure. Nonostante che sia una persona che faccia abbastanza casini, me lo sono sentito dire pochissime volte. In una circostanza, quando me la sono sentita dire che mi imponevano dei comandi senza averne parlato prima, mi sono parecchio Ti Tipo, mi ricordo che ho fatto un meeting e poi per email, molto spesso si mandano, diciamo, i follow up per mettere nero su bianco quello che si è discusso, e mi sono detto, you must do one, two e scusami io non lavoro per te tu sei un cliente e tu non puoi dare questo genere di ordini quindi quando una persona usa il dovere non dovete tradurlo in italiano devo ma dovete anche mettere il sentimento che ci sta dietro faccio un esempio con studiare supponete che un amico o un'amica vi invita ad uscire e voi non potete uscire perché dovete studiare hello john Do you wanna grab a pine today? Uh I have to study. I think I'll skip today. Oppure la stessa scenetta potrebbe essere. Hello John! Do you wanna grab a pine today? Oh jeez, I, I, I, essere... oh, I got to study. Oh damn it! I've got to study! I ought to study, I'm sorry. I cannot make it today. Oh no, I cannot make it, I'm sorry. I must study, otherwise I might be kicked out from the university. Come avete visto, quattro casi precedenti Ah, vuoi tipo prendere una birra stasera? Ah no, devo studiare o dovrei studiare Ma l'ultimo era con must Perché in questa interpretazione Io mi sono imposto quella sera che devo studiare Altrimenti potrei essere buttato dall'università Quindi il must non utilizzate come traduzione letterale del verbo dovere Nel 99% dei vostri casi Have to o got to Fanno a caso vostro. Prima di chiudere, eh, c'è un altro appunto che vorrei fare. Got to, molto spesso, in inglese americano, viene accorciato con Gora. Non so se conoscete la canzone di Breaking Peace, che inizia con I got a feeling. I got a feeling. Beh, eh, la stessa cosa si applica con o -to", che in inglese americano molto spesso dicono Ota. Nonostante che la mia preferenza per l'inglese britannico è ovvia, questi modi di accorciare nel colloquale è molto utilizzato, anche dagli inglesi britannici. Quello che a me fa un pochettino arrabbiare è quando questi termini vengono utilizzati nella lingua scritta. Oh, quando ricevo le email che hanno eh, questo genere di cose, a me fa parecchio arrabbiare. E ogni tanto capita. Molto bene. Commentate se sono stato impreciso su qualche cosa. E fatemi sapere se il video vi è piaciuto e ci vediamo col prossimo episodio Ciao